Fire, il, uh, fire, il, il fuoco da campo. Calma le api. Il, ah, è l'unico blocco di questi che non è stato aggiunto nella 1.15, giusto? Vero, vero, vero, vero. Eh, credo che abbiamo finito quindi. Tra i colori, non so quali mancano, ma credo nessuno. Quindi, Ah, no, oddio, cosa c'è qua? C'è una roba. Ah, ma io dovevo prendere questa, questa mappa qui per capire quali colori avevo fatto. Ok. E sono ritardato e quindi non l'ho presa. E va bene, parliamo con la signora. E... Ho risolto tutti i 16 colori dell'arcobaleno. Vabbè. <ride> Andiamo avanti. E... Aspetta. No, non riesco a leggere. È troppo veloce. Ok, challenges. Bene, andiamo a Challenges, che credo sia l'ultima parte della mappa e... Ok Allora, dobbiamo andare di qua Vabbè, Questa cosa non mi serve più Non posso aprire giustamente Questo non si può toccare giustamente Non posso fare niente giustamente Quindi eh, cosa dovrei fare esattamente? Non capisco... Sono... Mi do fuoco Non posso Non posso fare niente Ho riparlato con la signora Adesso vorrei aver capito è Impossibile Ah ho capito Adesso dopo un sacco di tempo Allora questo qui è il frutto proibito Ma dato che non lo possiamo raccogliere Che non si trova qui Lo dobbiamo cercare in giro per la mappa quindi, dato che nel tutorial non, secondo me non si può trovare Perché prima non c'era Andiamo qua nei livelli E lì già, oddio, vedo le particelle che prima non c'era Eccolo qua, l'ho trovato Bene, possiamo tornare The forbidden eh, Oddio, non ho letto The, Il frutto proibito, oh mio dio Ok, quindi andiamo qua subito a challenges eh, ti, ti prego, dimmi che posso aprire la porta sì Benedizione divina Ok eh, bene eh, Possiamo andare avanti Quindi dobbiamo eh, trovare Le differenze tra questi blocchi eh, Si possono Questo qui È l'unico blocco Che si può aprire No Ok iniziamo bene Questo è l'unico blocco Che ha una No un'animazione ce l'hanno tutti è l'unico blocco che è alto 2 No È l'unico blocco che segue le leggi della gravità No Allora, tra questi due È l'unico blocco che brucia tra tutti questi? No È l'unico blocco che è stato usato nella, nelle stanze colorate Eccetto la lana blu Ah ok Tutti questi blocchi sono stati usati Nelle nelle, nelle stanze Dell'arcobaleno Tranne la, questa lana La lana blu Ok bene andiamo avanti Fighi questi mattoni Allora Scale scale scale eh, Ok Allora sono stati utilizzati tutti, tranne questi, perché utilizzava la terracotta, non il calcestruzzo. Infatti, andiamo avanti. Eh, il, questo è un coniglio che salta. Il, il pollo, la volpe. Oh, ciao, oh mio Dio. No, il gattino. Ciao, pure te. Il pappagallo, ok. Il pappagallo è l'unico animale tra questi che vola, perché il pollo non sa volare in Minecraft. No. Il pollo è l'unico diverso... No. Oh mio Dio. È, da è davvero difficile. A questo punto proviamo a caso. Il gatto. Oddio, solo questi due animali sono rimasti. Il vol La volpe e il coniglio. Oh, Cos'hanno di diverso? Il... Ok, il coniglio era. Oddio! Una Darkoac... Cos'era? Una Darkoac Door Case. Ok, basta, non case. Bene, e che ci devo fare con sta roba? Dobbiamo andare di qua. Aha. È come... Ah, così era. Ok, bene. Ho, ho acceduto in una casa. Ok, bene. E a questo punto credo dobbiamo andare avanti. Ok? Che è successo? Ok, sono acceduto di nuovo in una miniera. Quindi sono entrato in una miniera. Ok. Ah, ok, dobbiamo continuare a trovare le differenze. Ah, sono tutte delle. delle foglie. E che. con. sono tutte di quercia. Cioè. E questo che è? Not a hint. ship. Que non ok, chiediamo indizio a lui. Eh, in realtà. Da quel che mi ha detto lui. Boh, questa, non so. Proviamo a caso, non so. Ok. Ok, andiamo avanti. Cos'è? Aha, interessante. Qui non c'è niente. Ok, è pure lui, vabbè. TNT Chest. Cosa e cosa? Ok. Ah, c'è pure un'altra moggia. Ottimo. E tutti questi blocchi hanno una GUI e tranne la TNT che esplode. No. Tutti questi blocchi hanno un'animazione. No, non è vero perché... Oh mio dio. Tutti questi oggetti possono essere contenuti in un carrello da miniera tranne il... che cosa? tranne il banco a lavoro. Tutti giù eh Lo sapevo io ho fatto bene infatti Ok andiamo avanti eh, questi, Tutti questi mostri Questi mob Ti fanno danno direttamente Quindi o attraverso un oggetto O con le mani come ad esempio con lo zombie O il creeper esplodendo Tranne la strega che fa uso di pozioni Ah no la, la strega non droppa la testa eh, Va bene sono bravo ma le faccio in maniera diversa Andiamo avanti Che devo fare? Eh, questo? No Questo? Che devo fare? Devo andare di qua Ah di qua Ah uh -huh, interessante. interessante eh, Allora un uovo Un miele Un, un occhio un, una, una cosa Un secchio Un coso Non so eh, Questo Oddio che fortuna L'IO Vender eh... è l'unico di questi oggetti che ha organizzato a stack fino a 64, davvero, io mi ricordavo a 16, forse mi sono confuso con l'Ender Pearl. Eh, non c'è niente qua, giusto? Che è successo? Ho trovato la stanza... Uh, hai trovato l'unica la... stanza senza... Ok! Ah sono stupido ho trovato Ho trovato il diamante Aha. Ho vinto Grazie per aver giocato Prego Ok cos'è sta roba? Figo. Grazie grazie gentilissimi E che sono tutti questi oggetti? Ah sono tutti gli oggetti diversi Diversamente diversi Ok C'è anche la strega di la poverina e Bene e Niente abbiamo finito in teoria Yeah. Bene abbiamo finito qui Evviva in, uh, in una mappa ormai totalmente distrutta Credo posso chiudere qua Quindi detto questo Credo posso dire Finalmente dopo ben 70 minuti di registrazione Posso finalmente dire Ciao